Tenetevi aggiornati. Ok, ragazzi, ci stiamo dirigendo nel mondo di Aper Escape per tentare la sfida di oggi: che è, se un nemico costruisce un muro, il video finisce. Ricordo a tutti, ragazzi, che il muro in Aper Escape si può costruire tramite un'abilità. Perché per chi non lo sapesse, ragazzi, perché non abbia magari ancora visto i video che ho fatto di upper escape. In primis vi dico andateli a vedere subito dopo questo. Ma un'altra cosa, appunto che voglio dirvi sono le abilità. In questo gioco sono presenti le abilità, come cioè avete potuto avere modo di vedere. Io ho appena ottenuto rivelazione. Che permette di vedere nemici, E poi anche teletrasporto che appunto ti permette di teletrasportarti un po' Ora, un'abilità tra queste è per esempio anche quella di poter costruire un muro Magari se ti stanno piccando, non lo so, tre nemici e tu costruisci un muro in modo da poterti separare e Quindi respirare un attimo o cercare comunque di scappare quindi, ora diciamo il nostro obiettivo principale è quello di sperare di non trovare un muro nemico Perché quelli alleati ragazzi non fa niente Diamoli per buoni, lasciamoli stare E tra l'altro si sì, riescono a distinguere da quelli nemici perché sono azzurri Mentre invece i muri alleati sono uh, rossi Cioè i muri non alleati, quindi i nemici sono rossi Quindi insomma, se riescono a vedere A parte che questa zona già, già si sta disgregando Già sta venendo meno, non so cosa sta succedendo Per farvi capire, raga, guardate Io ora piazzo un muro e questo è azzurro Quello nemico invece sarà uh, praticamente rosso quindi perciò si potrà distinguere Attenzione, siamo tutti calmi C'è qualcuno che sta cercando di piccare i nostri compagni Sì, effettivamente ci sta uno Vedo se riesco a eliminarlo io Ok, kill, pulita, pulita Scusami per probabilmente essere me la lubbata, man E allora, sta un altro tizio qua sotto Provo ad andare di prefire No vabbè però Cioè, fai con quale accento l'ho detto, raga Calmi tutti, che l'ha un po' smirata sto tipo Provo, provo, provo mm, No, è scappato con lo slancio, va bene Ora Sta lì, dai, dai Il problema è che c'è il compagno, ok, un altro eliminato Non stanno costruendo mura, eh Spero di non essermene accorto Veramente sto giocando decentemente, ma Tenere in testa sta gente è difficilissimo Scappano come che, ok, sta lì Eh, raga, aspettate col teletrasporto Fortunatamente più posso seguirlo Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, fatte, vai, fate, fate, fate fatto. Un colpo, un colpo, no Ok veramente no se non li eliminavo sbroccavo fratelli Ok a posto e siamo a 3 kill raga Non ce la stiamo cavando per nulla male Però qui credo che ci siano un botto di nemici Quindi comincio a spammare pure ai miei compari Per farglielo capire Ma qui veramente secondo me ci saranno delle belle A questo ho utilizzato la sfera saliamo allora No no no no no no no, no. Ciao, ciao ciao ciao ciao No, no, no. Questa cosa non sa da fare ragazzi troppa gente sopra No no no decisamente no Non mi piace non mi piace non mi piace Eh no raga sta fai da sta fai Gli da. devo dare una mano dai Ok, un altro l'ho eliminato, non so neanche io come, perché. Ma il mio compagno, che attualmente è fermo lì, dovrebbe andare sulla piattaforma del tizio che ho appena eliminato. Nella speranza di riuscire. Uh, ciao, va bene, non è cosa, devo raggiungere il mio alleato. Però raga, questa zona si sta disgregando, ce ne dovremmo andare. Qua finisce male, raga. Non so neanche quanta gente sto eliminando. Veramente, non, non ho mai fatto un game così decente su questo gioco. Andiamo sopra, dai, che magari da sopra riusciamo ad avere una visuale minore Ma tu sei alleato, no? Ma questo non si vuole far rianimare, no, eh, non gli interessa Fa... Ah, muro! Nooo!